Grazie Presidente, no, mh, ci tenevo a chiarire alcuni concetti sentendo anche gli interventi dei colleghi di opposizione che per carità rispetto, eh, come sapete, poi come sanno tutti, anche chi conosce eh, le cronache recenti sono una persona che se è del caso anche molto critica verso la maggioranza che comunque continua a rappresentare però sto trovando gli interventi dei colleghi di opposizione un pochino fuori luogo uh, cerchiamo secondo me di uh, rimettere la chiesa al centro villa del villaggio come si suol dire Intanto il testo unico degli enti locali, che è un po' la nostra uh, Costituzione o comunque la nostra... Linea guida non fa distinzione tra consiglieri di maggioranza e consiglieri di opposizione Quindi questo discorso, eh, la maggioranza è tenuta, l'opposizione no Soprattutto quando si tratta di debiti fuori bilancio E in molti casi di vicende, eh, anche molto eh, al di là nel passato Che magari hanno toccato anche altre amministrazioni prima di queste La trovo sinceramente una riflessione un e eh, una presa di posizione un pochino fuori luogo, ovviamente la rispetto ma mi sento anche io in diritto e in dovere di chiarire i punti di chi eh, già adesso, una giornata di oggi, da qualche. da più di qualche minuto e in generale da quattro anni e mezzo continua a votare milioni e milioni, decine e decine di milioni di euro di debiti fuori bilancio, anche perché io ho un pochino esperienza di qualche altra consigliatura a importare quella passata e io in due anni e mezzo della passata consigliatura… Forse l'ho visto 10 debiti fuori bilancio in due anni e mezzo. Noi sono quattro anni e mezzo che per carità mille difetti, mille difficoltà, mille errori, però sistematicamente a votare debiti fuori bilancio, ad assumerci responsabilità anche di gestioni uh, passate e di accollarci la responsabilità di questo, sanare degli errori uh, del passato senza, uh, devo dire, neanche eh, fare troppe storie. Quindi io chiederai ai colleghi di opposizione di portare un pochino di rispetto nei confronti di chi sta votando eh, meno intelligenti, meno svegli o meno furbi degli altri. Semplicemente ci stiamo prendendo delle responsabilità anche di chi governava prima. Ripeto, trovo tra l'altro fuori luogo anche questa, uh, questo chiarire, eh, se la maggioranza non vota crea delle difficoltà alla città, però noi che siamo opposizione comunque non votiamo, quindi è un discorso fuori luogo, non sta scritto da nessuna parte, non esiste una distinzione tra il Consiglio Comunale di maggioranza e il Consiglio Comunale di opposizione, esiste il Consiglio Comunale punto, e dei cittadini. Roma Capitale, e che chiaramente se vota o non vota, si prende delle responsabilità a prescindere dal gruppo politico e dal gruppo consiglio di appartenenza. Quindi, Presidente, mi scuso se approfitto della discussione. Però onestamente, ho sentito, e ripeto, con interesse, poi molti colleghi assolutamente lo sanno, li rispetto e talvolta ci troviamo anche a condividere delle, delle idee. Però su questo, su questo tema, onestamente. Trovo la loro polemica veramente fuori luogo e poco rispettosa di chi, ripeto, in quattro anni e mezzo ha votato qualche decina di milioni di euro di più. Grazie.